Adesso intervisteremo la signora Brancato. Buonasera. Buonasera. Sì. Come le è sembrato il corso? Molto interessante, mi ha fatto scoprire delle cose che ignoravo, sinceramente, perché sono di casa nei laboratori, quindi ho dovuto lavorare. E riguardo all'organizzazione, si è trovata bene? Ha qualche suggerimento da dare? Magari qualcosa ha proprio preferito in modo diverso? No, oh, mi sono trovata bene, siamo stati tutti molto gentili, cortesi. E come ha saputo di questi corsi? Sono stata, eh, praticamente mi ci ha portato il mio tesoro di lavoro perché ha ritenuto fortuno che fossimo oh. informati sui rischi che si possono correre. Sì. Okay. E secondo lei il fatto che la Tecno si impegni così tanto per promuovere questi corsi e in generale la formazione è una cosa positiva? Sì, certo, sì. assolutamente. Non conosco altre, altre realtà come queste. Ok, e il fatto che um, la Tecno, proprio come azienda, sia un'azienda foca focalizzata totalmente sulle tappe può essere un valore aggiunto? Assolutamente sì, sì. perché dà proprio una, un riferimento specifico su quell'argomento. Quell Va bene, grazie.